Buongiorno, buonasera da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. Eh, puntata 2, realizzazione del disegno eh, per il contenitore del Balun 9.1 ad uso eh, long wire and feed barato P. Eh, scusate il rumore di fondo ma... In sottofondo ma è il rumore della stampante 3d che sta lavorando a questo progetto perfetto allora qui ho già il disegno finito ero dell'idea di realizzare un video passo passo eh, mi veniva lunghissimo io sono convinto che i radioamatori, colleghi radioamatori in buona parte come diceva il carissimo eh, COE Charlie Oscar Eco i radimatori hanno del cervello non tutti ma insomma percentualmente la cosa è rilevante quindi secondo me se vi illustro i passaggi fondamentali dell'uso eh, di questo software online per la realizzazione di un disegno in 3D ci saltate fuori senza problemi allora abbiamo una base di disegno tridimensionale su cui noi possiamo impostare uno step ovvero uno spostamento degli oggetti e eh, in basso a destra per default è impostato a un millimetro possiamo impostare anche 0,5 0,25 mm un centimetro lasciamo un millimetro che è eh, la, la, la misura più, più comoda da utilizzare sulla destra dello schermo, una volta che siamo, abbiamo avuto l'accesso al sito, abbiamo varie figure eh, tridimensionali geometriche di base, infatti le chiama forme di base, oppure anche elementi meccanici, hardware, elettronici o anche altre cose eh, per, per i ragazzini, perché questo è uno, un software, un sito rivolto principalmente a funzione educativa per i bambini, quindi è molto molto semplice. Vediamo che ho realizzato un elemento eh, di contenimento del ballon a sviluppo prevalentemente verticale e i due tappi. Cancelliamo tutto e ripartiamo dall'inizio in alto a sinistra se penso che si veda ok qui abbiamo eh, il nome del file che andiamo a creare ecco, in questo caso lo chiamiamo test value perfetto ok fatto questo dobbiamo considerare di realizzare l'elemento principale della struttura eh, io ho realizzato una forma ottagonale un parallelepipedo a base ottagonale nessuno mi vieta di realizzare qualcosa di cilindrico eh, sostanzialmente con un poligono eh, ho una superficie piatta su cui collegare eh, dei connettori mentre su una superficie cilindrica mi verrebbe decisamente peggio allora l'elemento principale del mio contenitore per eh, il Balon è questo poligono io mi sposto sulla destra raccolgo l'elemento poligono e mi si apre un menu su cui io posso impostare il numero dei lati ad esempio allora 8 lati benissimo l'ho fatto ottagonale ingrandisco con la rotellina del mouse e posso cambiare le misure del, della mia struttura. Clicco su questo punto e vado a operare eh, sul dimensionamento. 56 mm e 56 mm. Perfetto. L'altezza del, del mio poligono ottagonale Cliccando su questo punto ho l'indicazione dell'altezza del mio poligono. Eh, di default parte da 20 mm. Allora imposto 140 mm, 14 cm. Tasto destro sul mouse, eh, tenendo premuto e muovendo il mouse posso modificare il punto di vista del, del mio oggetto. Benissimo. Io ho realizzato... Un poligono a base ottagonale, eh, mi sembra di essere tornato a fare il professore a scuola. Eh, un poligono a base ottagonale è ovviamente una struttura piena. Nel momento in cui io ho selezionato il poligono, eh, il software eh, online mi presenta due opzioni, solido o vuoto. Io ora l'ho disegnato come solido, cioè pieno. Ora disegno un poligono ottagonale, però vuoto, quindi seleziono poligono, posiziono, sempre la stessa cosa del dimensionamento e del numero dei lati, 8 lati, molto bene, clicco su questo punto così ho accesso immediato alle due dimensioni, 48 mm, e 48 mm e in questo caso sempre 100 scusate 140 mm perfetto quindi ho due poligoni a base ottagonale eh, entrambi pieni questo però lo faccio vuoto una struttura vuota ok Ora, se io faccio penetrare un poligono pieno con un poligono vuoto eh, e facendone la differenza, creo una scatola. Diciamo così. Eh, il software mi viene in aiuto perché io selezionando tasto sinistro, apro una finestra, seleziono tutti e due gli oggetti, esiste poi il comando qui in alto sulla destra che si chiama allinea. Clicco su questo punto e me li allinea sull'asse X. Clicco su questo punto e me li allinea sull'asse Y. Ora i due oggetti sono compenetrati. Non sono ancora uniti. Quindi li seleziono. Tasto sinistro, apro una finestra col mouse, ok. Vado in alta destra. Esiste il comando raggruppa. Paff, fatto. Ho creato una scatola ottagonale che è l'elemento principale del, eh, del contenitore del mio balon. Molto bene. Ora, alla base e alla sommità, servirà un tappo sia per contenere il pL sia per il connettore da cui partirà il filo d'antenna. Cancello questo per fare un po' di spazio e realizziamo i tappi. Allora, sempre poligono, visto che la struttura principale è un poligono. Clicco su questo punto, 56 mm. E 56 mm. Scusate, eh, mi è scappato il mouse. 56 mm. Eh, ottagonale mi sono dimenticato ok vediamo se è cambiato le misure, sì, 56 perfetto è un po' esagerato alto 20 mm questo tappo quindi lo facciamo alto 3 mm benissimo ora eh, io pensavo per semplicità eh, di fissare il ta i tappi al contenitore principale eh, con colla bicomponente o adesivo rapido facciamo un, un elemento di riscontro di contrasto nel momento in cui vado a fissare il tappo quindi creo un altro elemento ottagonale 8 lati ok di sviluppo 48, così come è l'interno del mio contenitore per il balloon. Eh, lo faccio di spessore decisamente modesto, facciamo un millimetro. Bene, ora, ovviamente, la parte eh, di dimensioni maggiori, cioè quella che resta all'esterno del mio balloon. È spessa a un'altezza di 3 mm, questo lo elevo di 3 mm benissimo. Quindi ho elevato sul piano XY questo elemento di 3 mm. Perfetto, li seleziono e con questo potentissimo comando che è allinea li metto uno sopra l'altro ok ricordarsi di raggruppare gli elementi comando in alta destra e questi elementi diventano un corpo unico molto bene da un lato del mio contenitore del balloon farò uscire quello che è il filo d'antenna quindi mi servirà un foro eh, io non voglio mettere un connettore rapido, voglio proprio un passacavo con un morsetto per eh, impermeabilizzare il, il tutto. Eh, meno roba c'è, meno roba si rompe, eh, viti bulloni mi danno sempre molto fastidio. Quindi devo realizzare un foro e il mio passacavo ha diametro 12 mm. Benissimo. Prendo l'elemento cilindro e specifico la dimensione 12 mm e 12 mm molto bene ora penso che eh, sappiate benissimo come andrò a procedere selezioni i due oggetti allinea così e così perfetto quindi io ho allineato questo cilindro e il tappo che sono andato a creare in precedenza eh, concentrici praticamente e adesso li vado ad unire bon, nel momento in cui io li unisco col comando unisci mi si crea immediatamente il buco benissimo se commetto un errore mi raccomando nel corso del disegno c'è eh, la funzione annulla che se fosse esistente anche nella vita reale non sarebbe per niente male Ok, ora andiamo a fare un passaggio un pelino più complicato non di tanto uh, dunque all'interno uh, il tappo superiore ho il passacavo per il filo d'antenna nel tappo inferiore avrò il passacavo, eh, non il passacavo, il connettore PL e quindi devo predisporre il foro e i buchi per le viti del connettore PL. allora eh, i connettori PL solitamente eh, hanno dimensioni standard disegnato uno disegnati tutti io utilizzo questo sistema cubo di lato 22 x 22 e poi vi spiegherò il motivo di questa misura 22 x 22 benissimo ok eh, il PL ha diametro 16 mm il, il punto in cui viene fissato il connettore d'antenna quindi prendo un cilindro e gli do dimensioni 16 e 16 ok le altezze non mi interessano in questo momento dovrò fissare il PL al ah, mio tappo con delle viti il PL di solito ha quattro fori per le viti diciamo che due basta ne avanzano non cambia niente eh, le viti sono un m3 io prevedo un foro m3.5 mi tengo un po sul largo quindi prendo un altro cilindro e gli do dimensioni 3.5 e 3.5 ok perfetto <coughs> scusate ora due fori posso utilizzare la funzione duplica qui in alta sinistra c'è cioè la funzione duplica ripeti prendo e metto qui senza farmi troppi problemi. Benissimo. Ora questo elemento e questo elemento andranno posizionati grosso modo in questi punti, perché ho fatto il dimensionamento del mio cubo 22x22. Perché i fori del PL di fissaggio del PL sono tangenti a un cubo di lato 22 sugli spigoli. Benissimo allora prendo questo e questo e faccio la funzione allinea allinea in questo senso e allinea in questo senso molto bene una volta che li ho allineati raggruppa perfetto e io ho un cubo con questo buco ripeto la stessa cosa con questo elemento lo prendo, me lo metto più vicino che mi viene più comodo Seleziono entrambi, allinea, allinea qui e allinea qui. Ok, perfetto. Seleziono tutto e raggruppa e il cubo mi viene col secondo buco. Ora devo mettere il foro del passaggio del PL, proprio del connettore. Seleziono entrambi come prima, allinea, allinea al centro e allinea al centro ok e nuovamente raggruppa molto bene ora ho questo cubo forato è il mio tappo cosa faccio niente di più facile seleziono entrambi e allinea allinea al centro allinea al centro e vedete che è perfettamente allineato ora però questo cubo non mi serve. Seleziono quello che è un corpo unico e separa. Uso il comando Separa. Ovviamente il comando Separa lo dov dovrò ripetere parecchie volte finché non mi si disattiva la finestrella Separa avendo fatto Unisci eh, 3-4 volte in precedenza. Perfetto. Seleziono solo il cubo e cancella mi è sparito il cubo mi sono restati vuoti ora molto semplicemente seleziono il tutto e faccio raggruppa oh, perfetto e qui ho il mio tappo con già i fori tutto a posto eh, l'ultima cosa da spiegare rispetto al disegno precedente vabbè la scritta con nominativo eh, molto semplice prendi il testo e, e la posizioni e poi scrivi la ruoti con questi comandi questo è veramente semplice eh, nel tappo nel lato in cui ho eh, l'uscita del filo d'antenna ho anche il fissaggio del tirante per sostenere l'antenna i carichi non devono gravare sul ballon sul contenitore del ballon è meglio che gravino sulla, sul filo d'antenna visto che ho intenzione di utilizzare un filo d'antenna di sezione generosa eh, quindi possiamo selezionare toroide e qui vado a disegnare una figura geometrica toroide Uh, diametro facciamo 15 no, troppo grosso, facciamo 10 10 ok, perfetto <coughs> scusate ancora la corda del toroide 3 mm bene quindi ho il mio toroide qui e possiamo guardarlo anche in 3D però io lo devo tagliare niente di più facile Cubo. ok gli diamo una dimensione eh, 40 e 40 ma potrei mettere anche quello che voglio benissimo ora la precisione in questo caso non è vincolante, sposto il mio elemento, lo faccio compenetrare nel, eh, nel mio parallelipipedo e faccio unisci alla gruppa. Boh, e ho tagliato il mio toroide eh, a mezzo anello. Ora lo ruoto. <coughs> scusate ancora, meno 90 gradi, meno 90 gradi, ok, ce l'ho in verticale, questo lo devo fissare al mio tappo, però dall'altra parte, ah non c'è problema, seleziono il mio elemento, ruota 180 gradi, ok, l'ho ribaltato, Prendo il, il mio mezzo toroide, lo elevo dal piano XY, visto che il mio tappo è alto 4 mm, io lo elevo 3.5. Potrei elevarlo anche 4, eh, il problema è che voglio essere sicuro che ci sia compenetrazione tra gli elementi in fase di stampa. E lo posiziono grosso modo qui. ruoto appena e il mio facciamo 30 gradi ecco perfetto eh, e lo posiziono qui prendo e lo metto grosso modo sulla superficie del, del tappo ovviamente avendo elevato di 3 mm e mezzo rispetto al 4 dell'altezza totale del tappo sono in compenetrazione Seleziono il tutto, raggruppa, boh, corpo unico. Allora, in meno di 20 minuti abbiamo disegnato il tappo. Il problema è che poi in fase di stampa ci vogliono quasi 14 ore, zio mucca. Ci vediamo dopo per l'assemblaggio di tutto questo bordello di roba. 73. Bene, allora, antenna assemblata, finita. Eh, il contrapeso è decisamente lungo, ma come dico sempre, si fa prima a tagliare. Che aggiuntare così come l'elemento radiante andrà provata sul campo e verificata, e al momento, questo è tutto. 73